Il discorso è questo Cosa preferisci? 100 grammi di pasta al pomodoro con del formaggio preso al discount Oppure 50 grammi di pasta gourmet Non so tu ma la maggior parte delle persone preferisce la pasta gourmet E questo è uno dei tanti esempi con il quale si avvalora la tesi Che la qualità vince sempre sulla quantità È un consiglio che di solito si dà ai non esperti Ma oggi voglio andare controcorrente No boh non è vero che la qualità vince sempre sulla quantità ma prima di spiegarti come la penso lascia che ti racconti questa storia In una scuola di ceramica l'insegnante ha annunciato che avrebbe diviso la classe in due gruppi Un gruppo sarebbe stato valutato in base alla quantità Un gruppo in base alla qualità Finito il corso l'insegnante ha preso il gruppo che sarebbe stato valutato sulla quantità e ha pesato i loro lavori Poi ha preso il gruppo della qualità che aveva fatto il vaso qualità maggiore avrebbe preso il voto massimo La cosa interessante è questa è che il vaso di maggiore qualità proveniva dal gruppo delle persone che erano state valutate sulla quantità Si è visto che mentre lavoravano sulla quantità imparavano i propri errori quindi ogni vaso era sempre migliore di quello precedente morale della favola è che la qualità può essere raggiunta solo attraverso la quantità più quantità fai e prima arriverai alla qualità Esempio personale, sto facendo questi video, sono consapevole che non sono perfetti, ci sono delle imperfezioni, le clip sono leggermente fuori fuoco, l'audio non perfetto, ma so che attraverso un numero di video, quindi una quantità di video, riuscirò sempre a migliorare e ogni video cerco sempre di alzare leggermente l'asticella, che sia la composizione, che sia l'editing, che sia i colori del video, insomma cerco sempre di migliorare. Sì, lo so! è dura mostrare al tuo pubblico per quanto possa essere piccolo i tuoi lavori che non sono perfetti ma è fondamentale perché magari potresti ricevere dei feedback che puoi utilizzare per migliorare in itinere i tuoi lavori il processo di miglioramento continuo che poi ti porta alla qualità è accelerato e andrai 5 6 7 8 10 volte più veloce fino a sfrecciare con la tua cadillac sulla tua strada della qualità siccome fidarsi è bene e non fidarsi è meglio ho condotto il mio esperimento ho chiamato due amici Elia Federica. Si sfideranno in una gara di aerei di carta. Verranno dati ad entrambi 10 minuti. Elia in questi 10 minuti deve puntare alla perfezione, mentre Federica ha la quantità, deve fare quanti più aerei di carta possibili. Poi si sfideranno chi costruirà l'aereo di carta che andrà più lontano avrà vinto. Vediamo se è meglio la qualità o la quantità. And the winner is quantità, Household. Bene, quindi a tutti i creatori che sono nella fase work in progress, me compreso, darei questo consiglio. Prima la quantità e poi la qualità. Abbandona quel perfezionismo e crea di più, crea forte, crea meglio. Con affetto e speranza. Sì.